Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Dopo varie peripezie che mi hanno portato al di là e al di qua del mondo e al di là e al di qua della regione, sono tornata con questo video. Sono stata in palestra, quindi ho ancora la tuta, ma prima di tornare a casa ho fatto un po' di spesa, un po' di spesa all'Eurospin che voglio mostrarvi, voglio farvi vedere cosa ho comprato. Ma prima sigla... Allora, cominciamo con i detersivi Candegina Delicata Delox. L'ho già provata, mi sono trovata bene. Ottima, ottima, ottima. Poi, questo non l'ho mai provato vi saprò dire pulito igiene bicarbonato lava pavimenti Dexal mai provato lo voglio provare poi ancora detersivo questo l'ho già provato che fantasia di lavanda è un morbidente sempre della Dexal e devo dire che è buono detergente piatti Dexal al limone ottimo poi con il gelato, dolcilando, io non li mangio però li mangiano la mia famiglia, dicono che sono buoni. Poi ancora dei carciofini, dei carciofini da fare in padella, il parmigiano dog grattugiato, il vino, il vino da, per cucinare perché se prendo quello buono me lo bevono, allora prendo questo. I cracker integrali per me, il vino, questo è da bere, questo. Poi ho preso le fragole per fare la Macedonia. Le fragole ho preso il Duster. Ho preso la pasta sfoglia perché devo fare dei triangoli con l'ananas. Eh, poi ancora la pasta per la pizza perché non c'ho voglia di impastare quindi adesso vado di pasta sfoglia il pane ho preso il latte per me ho preso prosciutto pancetta sto distando la borsa eh, poi il tutto fare compatta Sciugoni, mozzarella di bufala, carote e ananas. L'ananas, perché devo farvi una ricetta e poi ve la farò vedere. Eh, praticamente sono dei quadrotti dolci perché è un dolce da fare con l'ananas. Andremo a vedere poi la ricetta quando la farò. La pubblico ancora. Ora arrosto di tacchino, salame, arance, sempre per la macedonia, non vi sto a dire i prezzi, poi vi dico il prezzo totale, poi ho preso insalata, eh, asparagi, che li voglio fare con le uova, uova e asparagi, le, le, no, le banane, le banane, poi le mele ancora la, eccola la carne macinata che ne ho prese due perché faccio il rotolo di carne il polpettone il polpettone guardate la scheda qua sopra e vedete come si fa vi assicuro che è buonissimo provate a farlo ancora ancora salame ancora prosciutto aceto di vino bianco perché lo uso a volte mi serve nella maionese o quando cucino un cucchiaino e lo uso anche per le pulizie di casa insieme all'acqua infatti come si fa con l'aceto guardate la scheda qua sopra nel caffè il caffè non è il caffè, ma è gli erez, eh, decaffeinato Al mattino non ho voglia di stare a mettere la moca sul fuoco, non ho voglia di prepararla. Mi dà fastidio toccare l'acqua con le mani. Ecco, potrei prepararla la sera. Ma è vero, sono pigra, ho preso questo. Faccio prima. Intanto lo bevo solo io. Poi l'alluminio, che costa davvero poco. Eh, poi il prosciutto a cubetti e i tortellini. Perché voglio fare la panna ehm, prosciutto e panna con i tortellini, la scheda qua sopra. Per come si fanno, ancora limoni e ancora formaggio a fette e damer per fare i toast. Allora, tutto questo tra lo scontrino, eccolo qua, tutta questa roba l'ho pagata 50 si vede 59 55 mi sa so che non si vede così lo vedete all'incontrario però 59 e 55 tutta questa spesa è tantissima ho pagato veramente veramente poco allora se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti mi raccomando supportatemi, intanto vi do un bacio, un abbraccio e ciao, alla prossima, ciao dalla vostra Laura, ciao ciao!